Ciao a tutti, dunque per rimediare al pasticcio della live streaming, venuta praticamente malissimo, ripropongo uh, l'attività relativa al caricamento del uh, geopackage e come è possibile gestire un, uh, un geopackage. Allora, partiamo dal presupposto del perché è interessante poter uh, apprezzare e apprendere uh, l'utilizzo del uh, geopackage. Quello che vedete qui praticamente è uno shapefile del censimento della campagna, censimento Istit del 2011. Se andiamo a vedere nella eh, cartella che contiene questo shape, possiamo vedere che, come ben sappiamo, è composto da una, una moltitudine di eh, file e eh, il problema principale sarà il fatto che, essendo eh, tanti, nel momento in cui qualcuno dovesse chiederci eh, di eh, ricevere questo shapefile, eh, può capitare che, soprattutto se si è alle prime armi, eh, non si eh, invii tutto il pacchetto di file, ma soltanto il file formato shape, è un, con l'estensione .sh, È un errore abbastanza consueto, che però può essere eh, tranquillamente aggirato nel momento in cui si dovesse passare all'utilizzo del formato GeoPackage. Dunque, andiamo a vedere come è possibile quindi salvare uno shapefile in formato GeoPackage. Andiamo a cliccare con il destro su Esporta. Nel menu a tendina del formato scegliamo GeoPackage. Andiamo quindi a eh, scegliere dove vogliamo andare a eh, salvare questo eh, GeoPackage. Vediamo un po' se ritrovo la cartella, eccola qui, e lo chiamiamo censimento. A questo punto possiamo cliccare su ok. Il dato è stato salvato ed esportato, andiamo a vedere nella cartella. Il file in formato gepackage eh, correttamente creato. È un unico file. Questi due file associati sono eh, presenti perché in questo momento il file eh, è aperto, eh, quindi sta venendo eh, gestito all'interno di, eh, di QGIS. Se eh, lo elimino, come si può vedere, quei file temporanei che erano presenti spariscono e resta il solo file in formato geopackage. Quindi questo jpackage, a differenza dello shapefile, si deve essere inviato a qualcuno, semplicemente un unico file comodo per l'invio, anziché tutta questa eh, caterva di file annessi. Altra cosa interessante è la gestione delle tematizzazioni. Allora, lo shapefile per gestire le tematizzazioni necessita che, della creazione di un ulteriore eh, file eh, annesso. Ad esempio, se io ora vado a creare semplicemente una tematizzazione, una corretta relativa alla distribuzione della popolazione, se voglio andare poi a ehm, esportare, a salvarmi questa, questo stile, o come QML o come SLD, ad esempio, qui ho generato un ulteriore file da uh, inserire per uh, e poi quindi trasmettere a chi eventualmente mi abbia chiesto questo questo questo shape relativo al censimento della uh, regione campagna mentre per quanto riguarda invece la eh, gestione delle tematizzazioni per, per il geopackage, la cosa è molto molto più eh, semplice ed immediata, perché nel momento in cui io eh, ho eh, a disposizione un, uh, un file delle tematizzazioni, Andiamo a far visualizzare il dato. Dicevo, nel momento in cui abbiamo quindi questo nostro file delle, delle, delle utilizzazioni, possiamo andarlo a ehm, inserire tra diciamo, eh, i file che vengono gestiti all'interno nel geopackage, perché in pratica il geopackage è, come sappiamo, un data container SQL, quindi è un piccolo database SQL. E come possiamo fare per fare in modo che anche questo tipo di informazione venga inserita all'interno del jpackage? Basta semplicemente andare a eh, salvare come eh, default eh, all'interno del, eh, del database la nostra tematizzazione se in questo caso abbiamo un solo eh, vettore all'interno del nostro jpackage oppure possiamo andare a eh, salvare eh, lo stile sempre all'interno del geobackage, vedete qui c'è scritto, uh, andando ad assegnare un nome, uh, uh, un nome specifico nel caso in cui all'interno di questo geobackage avessimo più di un uh, vettore. Quindi ora l'informazione è salvata all'interno del geobackage stesso e se lo vado ad eliminare e lo ricarico, Avremo il nostro geo package già uh, tematizzato perché si, è, uh, si sta appunto richiamando uh, l'informazione della tematizzazione salvata all'interno del database stesso. Nel frattempo, che carica eccolo qui: appunto, tematizzato uh, come uh, lo shape uh, da cui abbiamo uh, generato la, uh, il file delle tematizzazioni. E eh, come possiamo sempre vedere, qui il geopackage è sempre unico, questi sono i soliti file temporanei che spariranno eh, nel momento in cui andiamo a eh, sganciarci dal, eh, dall'utilizzo del, del geopackage eh, in sé. Un altro modo per gestire un GeoVackage appunto è quello di andarlo a creare. Si crea in una maniera molto molto eh, semplice e banale. Qui in QGIS c'è New GeoPackage gli assegniamo un nome, ad esempio editing, ad esempio diciamo che disegno un poligono, tutte le altre uh, impostazioni relative ai filtri le, le lascio così come sono sul volo perché non mi interessa fare un video apposito su questo tipo di, uh, di cose che sono molto uh, ben conosciute da chi, eh, insomma, utilizza eh, il GIS in generale e non è alle, alle prime armi. A questo punto possiamo attivare una sessione di editing e ad esempio creare un poligono. Ne creiamo un altro. Sessione di editing interrotta e eh, a questo punto abbiamo creato un package con all'interno dei poligoni che magari possono tornarci utili per le nostre attività eh, lavorative. Quindi se andiamo a eliminare il jpackage, andiamo ad aprire, come vedete nel momento in cui si apre un jpackage eh, c'è questa specie di vista a cartelle con questo è il simbolo proprio del, del database e vengono mostrate all'interno del gepackage gli le uh, utility, quindi tutti i vettori che sono contenuti al suo interno. In questo caso ne ho soltanto uno, che è appunto quello di editing che ho appena creato. Se ora vado a, uh, invece a esportare questo vettore in censimento... Uh, stavo per compiere un errore abbastanza uh, importante... Stavo praticamente sovrascrivendo il vettore censimento contenuto nel gepackage censimento. Vabbè, bisogna fare attenzione con i nomi Editing, ok. Se elimino ora il file. Ecco qui che in censimento package oltre a esserci il censimento della campagna, c'è anche il vettore che abbiamo appena eh, creato. Dunque, questo è tutto. Alla prossima!